Allora, questa serata di Sanremo On vede tra i suoi protagonisti un grandissimo artista, ma anche mio amico, che ci ha deliziato con le sue creazioni. Cristian Raggi, ci parli un po' della, di di, questo, di queste tue luci spettacolari. Buonasera, allora, stasera qua a Milano con grande piacere presento questi punti luce che insieme a Valeria Marini disegniamo per portare un po' di. È mondo dello spettacolo nelle case di tutti gli italiani e stasera ne vedremo brillare in questo contesto milanese pre-festival. Sì, tu già hai partecipato a San Ramon, se non sbaglio, della scorsa edizione, giusto? Esatto, sì, abbiamo partecipato l'anno scorso a San Remoan dove abbiamo ricevuto il premio come ambasciatori del Made in Italy, quindi per me questa è un'occasione speciale che mi sta molto a cuore. Anche perché gli americani, il popolo americano e l'italo-americano ci segue tantissimo, quindi Cristian, dove possiamo ammirare le tue creazioni? Allora, innanzitutto sul sito www.raggilampadari.it e altrimenti sui social Raggi Lampadari Creation oppure Cristian Raggi se volete seguire me direttamente che poi ci si, da lì si trova tutto, ecco, Cristian Raggi. Mi raccomando amici miei seguite Cristian Raggi e noi non vediamo l'ora di vedere le tue bellissime creazioni, grazie Cristian. Grazie.